Salve a tutti, sono Letizia e vorrei consigliarvi di leggere L'amico immaginario di Matthew Dex, edito da giù. Il protagonista del romanzo è Max, un bambino autistico di 9 anni e il romanzo ci viene raccontato dal suo amico immaginario, Budo, che eh, ci descrive una giornata tipica vissuta da lui e da Max. Un giorno però succede qualcosa di inaspettato, vede salire il suo migliore amico sulla macchina del, dell'insegnante di sostegno, la signora Patterson, e li vede sfrecciare via dalla scuola. E lui è l'unico che sa dove si trovi Max ma non può dirlo a nessuno quindi quando vengono i poliziotti per interrogare gli insegnanti lui sa che la signora Patterson sta mentendo e da qui inizia un'avventura nella quale lui cercherà in tutti i modi di salvare il suo migliore amico e non vi svelo la conclusione ma è a sorpresa ve l'assicuro. Consiglio a tutti di leggere questo libro, ai ragazzi e anche agli adulti, perché l'autore descrive in maniera semplice e chiara il mondo dei bambini, non soltanto quelli autistici, ma anche di tutti i bambini che hanno avuto o hanno tuttora un amico immaginario. In quale capitolo e da chi viene pronunciata la seguente frase? Il diavolo balla alla pallida luce della luna. Vi invito a scrivere la risposta nei commenti. Vi ringrazio e a presto. Descrive il, il mondo degli amici immaginari, ma non soltanto quelli creati dai bambini autistici, ma quelli eh, creati da tutti i bambini. Aspetta. Questo libro è... non lo consiglio soltanto ai bambini, cioè... Cri Basta. Vabbè ragazzi avete capito? Quando dovresti crescere eh, eh, alla fine. Yeah. yeah! Ragazzi! E alla fine Alla fine! Inizia un'avventura, appunto!